Bentrovati e bentrovati a questo appuntamento in diretta del Festival Salute Globale. Io sono Davide Michelin, sono un giornalista scientifico e ehm, ospitiamo questa sera eh, il professor Filippo Giorgi. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a tutti anche gli ascoltatori. Ecco, Filippo Giorgi è climatologo, eh, direttore della sezione Scienze della Terra del Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, cioè l'ICTP di Trieste, e eh, nel passato recente, diciamo, è stato anche vice direttore del, del gruppo di lavoro 1 dell'IPCC. Eh, Ricordiamo prima di iniziare che eh, queste dirette sono un percorso, se vogliamo, di avvicinamento alla, alla um, realizzazione fisica del festival che, come sapete, a causa dell'emergenza sanitaria è slittato uh, a novembre e um, appunto uh, ci rivedremo quindi prossimo a novembre. Nel frattempo, appunto, facciamo, uh, ringraziamo gli organizzatori del festival, nonché <coughs> l'editore La Terza che rendono possibili questi appuntamenti. Ecco, eh, Filippo, abbiamo visto in queste, a proposito di emergenza eh, sanitaria, abbiamo visto in queste settimane eh, il mare di, di Trieste che si è riempito di delfini, la laguna di Venezia in cui sono tornati polpi, sono tornate meduse. Eh, insomma, l'uomo si ferma e la natura si riprende, si riprende un po' i suoi spazi. È un, po anche, è un po' un paradosso, cioè un pianeta in cui l'uomo si ferma è un pianeta che sta meglio? Ma direi eh, uh, intanto anche io ringrazio tutti quanti per, uh, per la partecipazione a questo evento. Uh, direi sì, hai usato la parola giusta, è un, è un paradosso perché eh, quando, diciamo durante questi mesi in cui noi eravamo chiusi in casa, l'economia stava ancora oggi in grandissima difficoltà, e, insomma anche in emergenza sanitaria di carattere globale, in realtà il pianeta non è mai stato così bene ne, ne, diciamo, dal dopoguerra in poi, uh, nel senso che sicuramente molti avranno visto dati da satellite che hanno mostrato come i livelli di inquinamento, anche in Cina, Cina se, lei, se prendi un'immagine un da satellite in questo momento la troveresti coperta da una nube di, di, di eh, inquinamento, eh, magari adesso un po' di meno perché anche loro si sono fermati, però normalmente succederebbe quello durante il lockdown che hanno avuto, anche lì la situazione era molto migliorata, eh, hai fatto anche la pianura padana, che è una delle zone più inquinate d'Europa, eh, appunto in, in questa immagine satellite ci mostrano come fosse pulitissima. Anche eh, si è parlato delle acque di Venezia, trasparenti come non si vedevano, penso, da, <ride> dai tempi che erano venuti, molti, molti anni, addirittura pesci, eh, i delfini che si sono visti in Adriatico e così via. Quindi eh, il paradosso è che appunto quando... Gli umani, la società umana sembra stare meglio, mettiamolo così, eh, il pianeta soffre perché quello che stiamo facendo dal punto di vista ambientale al pianeta sicuramente lo mette in sofferenza, eh, invece il contrario, quando noi siamo in sofferenza il pianeta sembra, sembra un po' rinascere. Quindi eh, diciamo, questo mi ha fatto molto pensare perché… Mi chiedevo, insomma, adesso tutto si è fermato, l'ambiente sta meglio, adesso che si fa? Si riparte e torna tutto come prima. L'idea è che magari ecco, si potrebbe ripartire in maniera un po' diversa e far sì che lo sviluppo post-Covid, la rinascita post-Covid sia un po' più in sintonia con il pianeta, perché insomma alla fine tutte le varie crisi ambientali di cui non si è parlato in questi, in questi due o tre mesi, non è che siano scomparse, è tutt'altro. Quindi sono lì che ci aspettiamo dietro l'angolo e quindi insomma, speriamo che la ripartenza venga fatta in maniera un po' più, uh, e, ripeto, in sintonia con il pianeta, non voglio usare parole diverse da queste. Ma Secondo, secondo te, per quella è la tua esperienza, questi mesi di stop di la maggior parte delle attività produttive si vedranno poi nelle, nelle tendenze climatiche oppure non cambia niente? Ma diciamo che non, non, non si vedranno, nel senso che per questi due o tre mesi effettivamente le emissioni di questi gas a effetto terra, soprattutto mm. la carbonica, sono crollate perché appunto l'energia carbonica viene emessa soprattutto dall'uso di combustibili fossili, quindi essendosi fermati tutti i trasporti, eh, tutta l'industria e così via, eh, le emissioni sono trollate. Però se la cosa accade solo per due o tre mesi, in realtà dal punto di vista climatico non si vede se tutto torna come prima. Perché? Perché questi gas serra hanno un tempo di vita in atmosfera molto lungo, dai 50 ai 100 anni, e quindi noi ci portiamo ancora dietro la memoria dei, dei 50 anni passati, quindi non bastano due o tre mesi a rimettere le cose in, a, diciamo, con una, a rimettere a posto, diciamo così, serve uno sforzo molto, molto più prolungato. Quindi eh, io non credo proprio che dal punto di vista climatico mh, si vedrà niente. Se pensi che anche la crisi che c'è stata nel 2010, la crisi economica del 2010 che sarà una crisi eh, quantomeno dal punto di vista della durata molto peggiore di quella che abbiamo appena passato, praticamente sul, sul record climatico non si vede, quindi purtroppo questo lockdown dal punto di vista climatico non è che abbia aiutato. Ma, ma ehm, facendo un passo, ormai l'abbiamo già un po' introdotto, no? Eh, il nostro pianeta come sta? Nel senso leggiamo spesso notizie più o meno allarmanti perché l'allarme c'è. Quali sono gli scenari, visto che sappiamo che ce n'è più di uno, e quali sono diciamo, le prospettive anche più plausibili? Allora, diciamo innanzitutto... Affermiamo sì, fermiamo alcuni punti che ormai sono punti ben consolidati nell'ambito della, della comunità scientifica, nonostante ogni tanto in tv si vada qualche tipo strano che abbia un po' un po'. Sono il primo è che siamo in una fase di riscaldamento globale, questo ormai è fuori di dubbio negli ultimi 100 anni le temperature globali sono salite di circa un grado, poco più di un grado. E adesso può sembrare poco no? dire vabbè che cos'è un grado. In realtà a livello globale un grado in 100 anni è una variazione molto molto veloce rispetto a quello che succede normalmente al sistema climatico terrestre. Negli ultimi 10.000 anni, quindi da quando è iniziato l'ultimo periodo diciamo, interglaciale, l'ultima glaciazione, è quella del film, l'era glaciale per capire. circa 20.000 anni fa: le temperature erano 4-5 gradi più basse a livello globale. Sono salite raggiungendo il picco interglaciale circa 10.000 anni fa e il clima è stato relativamente stabile, e questo ha consentito alla società di svilupparsi. Questo grado in 100 anni è una cosa che non è mai accaduta negli ultimi, ultimi 10.000 anni. Volevo anche sfadare un paio di leggende metropolitane, no? si dice che ai tempi dei, dei romani il clima fosse più caldo perché Annibale ha passato le Alpi con gli elefanti, chi dice questo non dice che su 50 elefanti solo due o tre sono riusciti a passare o che Durante il periodo medievale eh, le temperature fossero più alte perché si faceva il vino in, in Gran Bretagna, cosa che si fa anche adesso, magari ecco, non è il massimo, ma, ma le temperature oggi sono le più alte negli ultimi 3-4 mila anni. C'è stato un, uh, un progetto europeo, un progetto internazionale che l'ho stabilito in maniera molto, molto ferma. E tu mi chiedevi degli scenari futuri. Eh, diciamo gli scenari futuri. Ne sono stati vari. Allora, intanto la seconda domanda è perché le temperature stanno alzando. Le temperature stanno alzando perché eh, stanno aumentando in atmosfera le concentrazioni di quei gas che noi chiamiamo gas serra. E, quello che ci interessa di più è l'anidride carbonica. Questi gas serra hanno la proprietà di eh, come dire, intercettare parte della radiazione infrarossa emessa dalla superficie della Terra, ogni corpo emette radiazione infrarossa per raffreddarsi, perché altrimenti continuerebbe a riscaldarsi in continuazione. E questa, questa reazione infrarossa emessa dalla superficie, invece di fuggire nello spazio, viene parzialmente intercettata da tutti i gas sera che la riflettono verso la superficie e quindi mantengono la temperatura del pianeta ai livelli uh, attuali. Però le quantità, soprattutto i due di questi gas serra, la nieca carbonica ed il metano, negli ultimi 100 anni sono aumentate vertiginosamente. Anche questo è mai successo Insomma, negli ultimi 10.000 anni, direi, un aumento di questa velocità. La carbonica è aumentata del 45% in 100 anni, il metano è più che raddoppiato in 100 anni. E questo il nostro pianeta non lo ha mai visto. Un aumento così rapido ed è dovuto a noi, appunto all'uso di combustibili fossili per la CO2 e per l'anidride carbonica e allevamenti intensivi per, per il metano. Se si dovesse continuare in questo modo, dipende un po' da quale sarà lo sviluppo tecnologico. Io, in genere, faccio questo esempio: supponiamo che Greta, ormai tutti conosciamo Greta, venga eletta imperatrice del mondo, mette tutti in riga e si riesce a stare dentro quello che è stato eh, diciamo, eh, l'accordo di Parigi del 2015, quindi limitare eh, il riscaldamento al di sotto dei due gradi, eh, significa stabilizzare le concentrazioni eh, di, di gas serra a livelli non molto più alti di quelli che abbiamo adesso e questo si può fare solo con una drastica riduzione delle emissioni, ma non per due o tre mesi. Dovrebbe essere una riduzione continua. Si parla di circa 75-80% entro il 2050. Se successe questo, diciamo, le conseguenze dei cambiamenti climatici sarebbero gestibili con delle politiche di adattamento. Lo scenario più preoccupante è quello eh, cosiddetto business as usual vuol dire se non si fa niente per cambiare il modo in cui eh, l'economia sta andando avanti, o l'industria e così via, eh, in questo caso i modelli prevedono un innalzamento anche di 4-5 gradi per la fine del secolo, se come vi ho detto un grado già era tanto, immaginate 4-5 gradi, significa molto poco come la e come se... Diciamo in un'ora la vostra temperatura, la vostra febbre salisse fino a 40, 41, 42 gradi. e A quel punto insomma, le cose cominciano a diventare molto molto preoccupanti. Poi non è quel grado, due gradi in più che sono la cosa importante. La cosa importante sono gli effetti che questo riscaldamento globale ha sul clima. I principali sono tre o quattro. Il primo è l'aumento di questi eventi che noi chiamiamo catastrofici, questi eventi molto estremi sia di carattere alluvionale che di carattere siccitoso. Questo è anche semplice da spiegare perché un'atmosfera più calda e ha più energia e può contenere più vapor d'acqua, quindi quando piove tende a piovere molto più intensamente e al tempo stesso occorre più tempo per, per innescare la pioggia e quindi si allungano i periodi secchi. Quindi, diciamo, anche qui un piccolo paradosso, aumenta il rischio sia di eventi alluvionali che di eventi siccitosi. Per darti un'idea, eh, negli anni 80, eh, ne assicuro, i dati da assicurazioni, che ovviamente sono molto interessati a questi eventi catastrofali, li chiamano, ne accadevano circa 200 all'anno. Adesso ne accadono circa 800 all'anno, cioè quattro volte tanti in 40 anni, che è un aumento anche lì molto, molto veloce. L'altro fenomeno molto preoccupante è l'aumento del livello del mare che si innalza per lo scioglimento dei ghiacciai e per l'espansione termica dell'acqua. Negli ultimi 100 anni il livello del mare è salito di circa 26-27 cm a livello globale anche in Adriatico, quantomeno a Trieste i dati sono più o meno in linea con quelli lì. E chiaramente l'aumento del livello del male determina danneggiamento delle zone costiere, maggiori alluvioni costiere, infiltrazione di acqua salina nel suolo, quindi e così via, e mareggiate, erosione, quindi città come Venezia si prevede questo business as usual, più di un metro di ulteriore innalzamento, Venezia sostanzialmente. Ah, ecco, io ho alcune, ho alcune domande. Beh, la prima, cioè, credo che dovrebbe essere chiaro a tutti che tu giustamente hai sottolineato: no? limitiamo i danni, perché non è che bloccandoci oggi si torna come prima, cioè c'è una lunga inerzia, mi pare di capire, giusto? La lunga inerzia perché, come ti dicevo, i, i gas serra rimangono in atmosfera per 50-100 anni. Quindi, l'unica cosa che possiamo fare è di, eh, anche abbattendo completamente le emissioni da qui per i prossimi 100 anni, eh, le temperature anche per, per l'inerzia del sistema, l'inerzia degli oceani e così via, le temperature continuerebbero a salire leggermente. Quindi. Adesso realisticamente parlando, l'unica cosa che si può fare è contenere eh, il riscaldamento e questi effetti di cui ho parlato: quindi eventi estremi, livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, quindi perdita di acqua e così via, effetti sulla salute, magari poi ne parliamo, eh, di riuscire a contenerli al di sotto di quella che viene chiamata soglia di pericolo, che sono i famosi due gradi, rispetto a valori preindustriali, quindi un grado rispetto a quelli attuali al di sotto di questa soglia con delle politiche di adattamento, per esempio innalzare gli argini costieri come stanno facendo in Olanda e in altri paesi, insomma si riuscirebbe a gestire eh, questa, eh, questa emergenza. Se si comincia a parlare di 3-4 gradi eh, diventa molto difficile perché vivremo in un, uno sconvolgimento, ma è un pianeta diverso. E a quel punto è anche molto difficile prevedere che cosa potrebbe succedere. Per esempio, per il Mediterraneo, i nostri modelli prevedono un clima molto, molto più secco e caldo. Per darti un'idea, è come se tu prendessi l'Italia dal punto di vista climatico e la spostasti mille chilometri più a sud, cioè il nostro clima sarebbe simile a quello del, dell'Africa eh, del, del Nord, l'Africa settentrionale, cioè un clima semi arido. Quindi se pensiamo a chi sono i migranti oggi, magari possiamo immaginarci chi potrebbero essere i migranti di domani. E, quindi, e poi fra 80 anni eh, non è che stiamo parlando di decine, di migliaia di anni esatto insomma si può limitare il famoso fattore R eh, e mettere su un sistema nel Covid era un sistema sanitario nel, nel, nel caso del clima un sistema di adattamento che ci, che ci permette di affrontare la crisi esatto questo, questa cosa no? un po' abbiamo visto eh, negli ultimi mesi purtroppo, soprattutto l'Antartide occidentale sta dando forti segni di cedimento, quindi da una parte c'è sicuramente un innalzamento del livello medio del mare e dall'altra appunto anche il, cli il clima cambia, per cui una, una regione appunto come l'Italia potrebbe diventare arida o comunque semi-arida, la domanda è eh, Sarà un pianeta meno, meno ospitale anche, cioè le zone in cui l'uomo può vivere, si ridurranno probabilmente o sarà semplicemente spostato verso i poli? Guarda, sicuramente sarà, sicuramente sarà spostato verso i poli, ma, ma sarà anche in generale un pianeta meno ospitale, almeno per, per l'uomo. Allora... 50 milioni di anni fa, ai tempi dei dinosauri, le temperature erano molto più alte di oggi, erano 7, 8, 10 gradi, e ai dinosauri gli andava la grande, erano cioè, rettili, praticamente, quindi non avevano il problema di raffreddarsi con l'evaporazione, no? con il sudore. Il corpo umano è diverso, il corpo umano ha bisogno di non superare i famosi 37 gradi, 37 <ride> gradi e mezzo del Covid, diciamo così, e il principale meccanismo di eh, raffreddamento è lo scambio sia di, di calore eh, con, con l'ambiente e anche l'evaporazione del sudore, subiamo sostanzialmente per, per raffreddarci. Se le temperature esterne sono molto alte, eh, sono già più alte della nostra febbre, chiaramente non c'è più scambio di, di, di calore. In più se la eh, L'umidità relativa è anche molto alta e non riusciamo neanche più a evaporare il nostro sudore. In quel caso lì non si riesce più a vivere per periodi estesi fuori di casa. Già oggi in alcune parti del mondo ci sono zone, soprattutto in Medio Oriente, soprattutto in zone più calde del globo, dove bisogna rimanere sempre dentro sostanzialmente, vive praticamente dentro con aria condizionata. Se tu aggiungi 4-5 gradi con valori di umidità molto alti, ci sono stati studi che hanno mostrato come queste zone di non vivibilità, non vivibilità significa che non possiamo vivere fuori per periodi prolungati, almeno d'estate, sarebbero molto più ampie, e cosa ancora più grave, sarebbero molto più ampie soprattutto nei paesi più poveri che vivono nelle zone tropicali, quindi questo potrebbe comportare… Eh, queste di cui si è parlato molto, queste migrazioni ambientali di massa, che sarebbero veramente migrazioni di massa. Io faccio l'esempio, tutti fanno l'esempio del Bangladesh, la del Bangladesh Dhaka è, una, è già oggi al di sotto del, per la maggior parte è al di sotto del livello del mare, come, come l'Olanda diciamo. E ogni anno, durante la stagione dei monsoni, loro hanno questi alcuni livelli correnti. Aggiungi un metro, da che a scompare 18 milioni di abitanti da qualche parte devono andare. Quindi, situazioni <ride> bibliche direi, altro, altro che eh, qualche gommone che oggi arriva sulle nostre coste. Quindi, eh, in generale, mh, sarebbe un pianeta per l'uomo e per come la società è eh, diciamo, conformata, meno, meno vivibile. Non significherebbe la fine della specie umana, significherebbe dover rimescolare tutto, insomma, zone che adesso sono vivibili non lo saranno, zone che magari adesso sono troppo fredde diventeranno più vivibili, ci sarebbero dei vincenti e dei perdenti eh, molti più perdenti che vincenti eh, ma in generale diciamo che se c'è una cosa che il Covid ci ha insegnato è che la nostra società in realtà è molto vulnerabile eh, a queste crisi di carattere globale insomma se ci pensiamo il Covid è stata una cosa sicuramente molto grave, però non era la peste, non era Ebola a livello globale o neanche l'influenza spagnola, insomma alla fine sono stati molto di meno, eppure ha messo in ginocchio le nazioni più forti del pianeta, letteralmente in ginocchio. Quindi basta poco in una società che già vive ai limiti no? La sostenibilità, basta relativamente poco a a metterci in ginocchio, Quindi queste crisi ambientali hanno veramente il potenziale di essere molto più gravi della crisi del covid che bene o male dopo un anno, due anni va via, o non so, adesso vedremo quanto ci va, ma... mentre quelle ambientali rimarranno per tanti anni. Eh, io so, so, sono indeciso perché poi sentendoti parlare mi vengono in mente, <ride> in mente due cose diverse, te ne faccio prima una, ti faccio prima una domanda poi un'altra. La prima, appunto, eh, la, la scarsa gestione a livello internazionale del Covid, diciamo, eh, è anche un esempio da seguire, magari per certe cose, e non da non seguire per altre, di come si gestisce un'emergenza globale, come dicevi tu. No? Eh, volendo fare dei parallelismi, però spostandoci sul clima, eh, com'è che si può, si reagisce, com'è che si gestisce una crisi mondiale come quella ambientale perché appunto il Covid eh, è limitato mentre il non è che il cambiamento climatico si è fermato appunto durante il Covid cioè è un'emergenza che continua e continuerà in futuro, come si agisce? Certo, allora diciamo la cosa più importante che poi è stata, è stata ed è importante anche per la gestione del Covid è che queste sono emergenze globali, cioè non basta che sia solo un paese o un'area del pianeta a prendere, adottare determinate politiche di risposta alla crisi. Non serve niente se è solo l'Italia o solo la Germania o solo la Cina che eh, mette su determinate politiche il covid come per i cambiamenti climatici perché poi ormai il mondo è globalizzato e quindi occorre una, una cooperazione internazionale un coordinamento fra tutte le nazioni che adottino eh, lo stesso tipo di politiche purtroppo nel covid questo non è accaduto e tra l'altro molte nazioni non hanno neanche imparato eh, da, dalle altre, basta vedere cosa sta succedendo oggi negli Stati Uniti o, o, o in Brasile eh, quindi una lezione appunto è quella di, eh, di avere un grande coordinamento eh, il secondo è che questo coordinamento a livello diciamo nazionale diciamo dall'alto poi deve essere accompagnato anche da eh, un impegno personale perché puoi fare tutte le leggi che vuoi puoi tutti i dpcm che vuoi se poi la gente le mascherine non se le mette non serve a niente quindi eh, si può fare anche nel caso del clima tutti gli accordi che voi se poi le nazioni ma anche gli individui non cambiano un minimo di stile di vita non succede insomma non si riesce a superare la crisi il terzo, il terzo punto fondamentale è l'azione immediata l'azione urgente all'inizio della crisi se si aspetta abbiamo visto col covid no? se all'inizio la crisi, quando c'è stato il famoso caso 0, caso 1, adesso tu sai meglio di me che forse anche prima il virus era già sul territorio, eccetera. però se già in febbraio eh, avessimo messo tutte le mascherine, quel famoso fattore R probabilmente sarebbe stato minore di 1 fin da febbraio e quindi non ci sarebbe stata la necessità del lockdown, no? sicuramente qualcosa si sarebbe dovuto fare in ogni caso, ma non una, una cosa così estrema come il lockdown. Nel caso del clima è lo stesso tipo di ragionamento, più si aspetta e più, per rimanere al di sotto appunto, di questi livelli di guardia, eh, eh, si dovranno avere misure cosiddette draconiane, cioè misure forti, eh, mano a mano, che le cose, le cose peggiorano. In più, appunto, siccome c'è questa Grande memoria del sistema è veramente molto molto importante che fin da subito, fin da adesso si, si, si prendano delle iniziative per, soprattutto per limitare queste emissioni di cassera, poi magari parliamo di quali possono essere queste iniziative. Ed è per questo che, diciamo, questo dopo-Covid offre. Così, uno spunto per magari ripartire in maniera un, un po' diversa. Perché sicuramente c'è tempo per evitare la crisi climatica ed altre crisi ambientali, però non si può aspettare, perché altrimenti avremo un lockdown, ma non di due mesi. <ride> Abbastanza, soprattutto <ride> che magari ci viene imposto dalla natura e non, dai, e non dai governi. Quindi cerchiamo di evitarlo e per questo dobbiamo cominciare subito a prendere azioni necessarie. Ecco, io vorrei. Tu, giustamente l'avevi detto prima sul cioè il cambiamento climatico non è assolutamente democratico, no? Perché chi inquina di più spesso anche, sono anche i paesi meno colpiti da, o colpiti in maniera meno forte, diciamo, dagli effetti del cambiamento climatico. Eh, questo è, è, è vero, eh, e quali sono secondo te? È possibile trovare un, un, una qualche forma di indennizzo, qual è la forma di indennizzo più corretta diciamo, per questo rapporto sbilanciato? Questa è la domanda più difficile, diciamo che molte di queste negoziazioni sono fallite proprio per questo problema che tu hai appena detto, nel senso che finora… I maggiori attori nel, per le cause del problema climatico sono stati i paesi industrializzati, Stati Uniti, Europa, Giappone, e così via. Oggi, però, eh, diciamo, tra virgolette, i grandi inquinatori sono altri paesi, sono i paesi emergenti. Oggi il primo emittore di gas è la Cina, e l'India eh, sta venendo appena dietro. E chiaramente loro dicono, voi finora avete causato il problema e adesso gli dite a noi di, di risolverlo. D'altro canto, se non ci si mette d'accordo tutti insieme, non si va da nessuna parte. Quindi un grosso aspetto di queste negoziazioni è proprio come fare sì che questi, o poi anche l'Africa avrà il suo sviluppo scusate, economico far sì che questo sviluppo economico non avvenga in maniera eh, che, che appunto eh, danneggi il clima e l'ambiente, ma avvenga in maniera climate friendly, come si dice, quindi uno cambio di eh, tecnologie, oggi si parla molto del trasferimento di tecnologie verdi eh, per i paesi emergenti, eh, eh, che dovrebbe un attimo compensare, eh, compensare la situazione. Eh, tu parlavi anche di questa ingiustizia climatica molto simile all'ingiustizia sociale, nel senso che quello che i modelli dicono, per esempio nel caso delle piogge, è che nelle zone dove già oggi piove molto, cioè le alte latitudini, per dire Europa settentrionale, Russia e così via, avranno più pioggia e zone che già oggi sono relativamente aride, come il Mediterraneo, o secche, più secche, Mediterraneo, Centro America, molte zone tropicali ne avranno di meno. E quindi questo chiaramente acuirà tante problematiche che già oggi ci sono, per esempio per l'acqua. Sarà secondo me un bene, già oggi tante guerre vengono fatte per, a causa dell'acqua, in, in Medio Oriente secondo me non sono problemi religiosi che fanno combattere le persone, ma sono problemi legati alla, alla gestione dell'acqua che, che è scarsa e, e sarà sempre più così e pensa che io... Mh, una volta ho parlato con un ricercatore russo, la Russia è uno di quei paesi dove si prevede di, avere di più e lui mi disse che in Russia già cominciano ad attrezzarsi per vendere non più gas naturale ma per vendere acqua, cioè quelli che oggi sono i grandi oleodotti potrebbero diventare grandi acquedotti la differenza è che senza petrolio e senza gas si vive, senza acqua non si vive più. Quindi, eh, questa grande disparità sarà ancora di più e quindi è un'altra ragione per evitare che si arrivi a questi eh, a questo tipo di situazioni per essere fattibile <ride> basta volerlo fare come con il Covid <ride> certo. ma ascolta um, venendo un po' invece poi a, a, ai, risvolti, ai risvolti sanitari ecco, um, c'è credo ormai cinque anni fa il Lancet aveva titolato che la più grande minaccia per la salute globale del XXI secolo è proprio il cambiamento climatico, no? perché eh, un po' le ondate di calore, eh, un po' eh, l'inquinamento stesso per le patologie respiratorie. Quali, quali sono secondo te i, i, cambi, appunto, i cambiamenti eh, che... Impattano di più sulla salute umana, cambiamenti climatici, diciamo? Ah, guarda, sicuramente tutto quello che è legato a stress termico, di cui ho già parlato prima, eh, impatta fortemente sulla, sulla, sulla salute umana. Basta pensare che nel, quando ci fu nel uh, 2003, nell'estate 2003, ci furono quelle ondate di calore. All'epoca all ci furono, mi sembra, più di 40.000 decessi che furono eh, in un mese, in due mesi, in due mesi, in agosto, in luglio, eh, che furono attribuiti a queste ondate di lavoro, semplicemente dei respiratori associati all'eccessivo all caldo e anche in quel caso sono i più vulnerabili che, che, che no? quelli che e così via quindi quello è sicuramente il problema l'altro problema è con temperature più alte eh, alcune malattie infettive possono espandersi in zone dove adesso tra l'altro il tema è con globalizzazione, per esempio la malaria la febbre del nilo già, già stanno aumentando la loro. Zona di azione, eh, ma poi ce ne sono altre, per esempio, una interessante: uno studio che abbiamo fatto qualche anno fa sulle malattie legate ai polline. Tra l'altro, io, fra le altre cose, sono anche molto allergico a vari tipi di polline. E in Europa c'è un polline che si chiama Ambrosia, una pianta invasiva che emette un polline molto, molto allergenico, soprattutto per anziani e bambini. E oggi l'epicentro di questa di di quest ambrosia, di questo volume, è il sud-est Europa, in Ungheria, Croazia, nord-est dell'Italia, sono sicuro che molti sanno di quello, di quello di cui sto parlando, perché molti soffrono per questo fungo. Chiaramente la stagione di impollinazione con l'aumentare delle, delle temperature si allunga e quindi sono più volumi che vengono emessi in più largano le zone dove questa pianta può crescere. Infatti questa pianta sta crescendo verso zone del centro Europa, causando appunto... Cioè noi avevamo visto che c'era un forte aumento della suscettibilità al polline causato dal clima. E poi parlavi dell'inquinamento. Adesso ti do un paio di numeri che sono usciti fuori dallo studio di Science studi epidemiologici che hanno dimostrato che ogni anno dai 5 ai 7 milioni di persone sono prematuramente praticamente quello che fa il covid cioè sono persone che magari hanno già delle storie pregresse anglosia, problemi cardiorespiratori e l'inquinamento appunto Grazie. 5 7 milioni all'anno in Italia 40 mila adesso il Covid ne ha cisti 33 mila l'inquinamento ogni anno più di 40 mila eppure l'inquinamento nessuno lo chiama mm. una pandemia secondo me e dico un, un qualcosa che è la terza causa maggiore di morti al mondo sicuramente dovrebbe essere chiamata la pandemia e sicuramente si dovrebbe fare qualcosa per ridurlo Adesso con i cambiamenti climatici il problema dell'inquinamento peggiorerà perché più alte sono le temperature c'è più ozono, Diciamo l'inquinamento si parla di ozono e di particolato atmosferico, se le temperature sono più alte c'è più ozono, le morti appunto nell'estate del 2003 e in più se i periodi secchi si allungano c'è più particolato atmosferico. Noi abbiamo fatto uno studio qualche anno fa in cui abbiamo visto che in Europa potenzialmente si potrebbero raddoppiare i giorni in cui si danno gli allarmi per livelli di ozono troppo alti, e sai che se il livello di ozono va troppo in alto si dà un allarme, la protezione civile dà un allarme e te teoricamente gli anziani dovrebbero rimanere in casa e i bambini dovrebbero rimanere in casa. Il numero di questi allarmi nei prossimi 50 anni, ha fatto questo studio, sempre nello scenario, Usual, potrebbe raddoppiare. E In più ci sono tutte le patologie legate ai disastri naturali. E chiaramente, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, patogeniamo il colera, malattie di grado urbano. C'era un disturbo. Il disturbo è andato via. Ok. Diciamo queste malattie legate al degrado urbano e così problemi legati a eventi molto distruttivi che si metterebbero. quindi, molti aspetti sanitari sarebbero svolti sì, nel momento climatico. Ma a me colpiva anche assolutamente, cioè, qua. Quando c'è stata la tempesta Vaia eh, tra diciamo, Trentino, Belluno e Veneto, uno dei primi pensieri era stato di mettere in sicurezza l'approvvigionamento la, la, idrico perché, per evitare eh, che si diffondessero eh, microorganismi attraverso l'acqua patogeni. Quindi, effettivamente, anche una, una tempesta estrema, di forza estrema, ha riflessi diretti giù. Tra l'altro adesso che mi ci fai pensare c'è anche un altro problema, e così un po' più come dire, esoterico se vuoi, cioè è stato menzionato quello dei paliobatteri, potrebbero esserci dei batteri che oggi sono diciamo incapsulati nei ghiacci, sono come dire dormienti, in ibernazione nei ghiacci e con lo sciogliersi appunto dei ghiacci li potrebbero tornare. Sono batteri di decine di migliaia di anni fa, magari il nostro corpo non è, non è abituato, o i nostri antibiotici non, non vanno bene. Quindi uh, si è parlata anche di questa ipotesi un po', <ride> un po estrema, ma no, speriamo bene, ma, <ride> ma insomma, è anche teoricamente qualcosa che potrebbe succedere. Ecco, um, entriamo, entriamo nel futuro adesso abbiamo già un po' accennato qua e là no? che questa, questa emergenza sanitaria ci dia anche sia, possa diventare oltre che un, un disastro come è stato diciamo un'occasione un per ripartire in maniera diversa secondo te come dovremmo ripartire come dovremmo ma ah, guarda eh, sia dal punto di vista del, uh, dei cambiamenti climatici che dal punto di vista dell'inquinamento D'aria, acqua e così via, diciamo, problemi ambientali, eh, diciamo così, La, il pianeta è sotto assedio da, da vari fronti, clima, inquinamento, deforestazione, perdita di fertilità del suolo e così via, eh, Molti di questi problemi sono legati all'uso di combustibili fossili, quindi petrolio, carbone e, e gas naturale, adesso… Questi combustibili ovviamente hanno contribuito allo sviluppo della nostra società, però, insomma, come tutte le cose nelle aree passate, eh, cioè eh, c'è stata l'età le, le, della pietra, l'età che è finita, non perché siamo finiti le pietre, ma perché si è scoperto il ferro, poi ci sarà il ferro, che non è che sia. Eh, è finito perché è finito il ferro, ma perché si scopre che è sempre qualcosa di, di meglio. E noi siamo a quel punto secondo me, diciamo l'età cosiddetta del petrolio e volge al termine, ci sono delle alternative, l'alternativa di quella cosiddetta green economy, eh, prima di tutto dal punto di vista energetico, mh, sono due le cose principali. Eh, la prima è l'efficienza energetica. Cioè, oggi noi sprechiamo circa il 60% dell'energia prodotta, che viene prodotta. Significa che la nostra società va con un motore a rendimento bassissimo. Adesso è chiaro che non puoi usarla tutta perché c'è il secondo principio della termodinamica, ma insomma, <ride> sono sì. dei motori sì. migliori di quelli che abbiamo noi. Questo spreco viene o nel momento della produzione o del trasporto dell'uso dell'energia dell e quindi in tutti quei, questi contesti si può, si può migliorare. Un modo per migliorare il rendimento è di passare da quelli che oggi sono motori termici a motori elettrici. I motori elettrici sono, hanno rendimenti molto più alti, quindi nell'ambito dei trasporti auto elettriche, bus elettrici, biciclette. E, e, Um, treni, insomma, elettrificare i trasporti, elettrificare il riscaldamento, anche, anche l'industria. Uh, molta dell'energia per l'industria potrebbe dire da fonti elettriche. Però ovviamente poi questa elettricità dovrebbe essere prodotta non da uh, fonti fossili, altrimenti il <ride> problema non, non si cura, ma quindi bisognerebbe usare eh, quelle che vengono chiamate fonti di energia rinnovabili. Ce ne sono tante: c'è idroelettrico, geotermico, solare, eolico, e adesso c'è anche molta ricerca nell'ambito di energia prodotta dal moto ondoso degli oceani. E questo processo di decarbonizzazione del sistema energetico è già in atto. Ormai tanti, la maggior parte degli investimenti in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in altri paesi, sono eh, sulle fonti rinnovabili per dirne una, la Cina è il maggior produttore di energia eolica al mondo ed è leader nel campo delle auto elettriche quindi anche la Cina comincia a e... e la cosa diciamo la buona notizia a questo riguardo è che questa transizione energetica è una transizione che non richiede la perdita di, eh, di... Di benessere cioè, o, di, o di ricchezza, nel senso che oggi costruire una centrale eolica o piuttosto che una centrale fotovoltaica o idroelettrica, dal punto di vista strettamente economico, è più conveniente che non costruire una centrale al carbone o una centrale a petrolio. Questo perché, perché non siamo più ai tempi degli anni '60, no? dove a fare un po' in Texas e il petrolio usciva. È sempre più difficile prendere il petrolio, trasportarlo, raffinarlo, eccetera, lo stesso con il carbone, e quindi il costo dei fossili è sempre maggiore, mentre con il migliore tecnologie il costo dei rinnovabili è sempre, è sempre migliore. Ma già oggi sono confrontabili anzi oggi, come oggi, la forma di energia economicamente più conveniente è l'idroelettrico. Quindi, eh, diciamo. La sta avvenendo, secondo me non si fermerà, bisogna accelerarla, soprattutto bisogna che i emergenti eh, la adottino sempre di più, perché l'Europa e gli Stati Uniti eh, sono già abbastanza, anche negli Stati Uniti hanno alcune posizioni dell'amministrazione le emissioni stanno diminuendo. Negli Stati Uniti la cosa principale è il PIL, eh, vuol dire che dal punto, dal punto di vista economico è, è, più, è più conveniente. Conviene. Poi esistono altre due cose da fare, Uno è fermare la deforestazione e possibilmente avviare una riforestazione, le foreste per credere, usano la fotosintesi, quindi assorbono, oggi come oggi, circa il 10% del, del problema dei gas serra. Non risolve tutto il problema, ma già il 10%, e poi la riforestazione, ma il 15-20% è un altro passo, non c'è nulla da solo. So. E, e, e poi c'è il problema del metano, quindi degli allevamenti intensivi, e quindi della riduzione di questi allevamenti. Adesso ti occupi di sanità e ti insegni che una dieta mediterranea, la dieta che fa meglio, la salute, le patate, i suoi hamburger e così via. Assolutamente, sì. Quindi ecco, passare, non dico che tutti dobbiamo diventare vegetariani, insomma, non è troppo sicuramente, però l'uso della carne è qualcosa di più ragionevole e soprattutto gli sprechi alimentari. che veramente si punta molto sulla riduzione di oggi noi vediamo circa il 30% che ci viene sulla tavola cioè non sulla tavola di cioè. 30% poi cibo vuol dire acqua il filo è stato stimato attorno ai 15.000 litri d'acqua quindi ragazzi quando buttiamo via 100 grammi di fettina perché non ci piace o, o quel che sia, stiamo buttando via qualche migliaio di litri d'acqua. Ah. Quindi ridurre gli sprechi, una dieta più di tipo mediterraneo, eh, anche economia a chilometro zero per sfruttare più le risorse locali, particolarmente in Italia, eh, penso che sia una, una delle cose da fare. Quindi, efficienza energetica, rinnovabili, riforestazione, di dieta mediterranea, sono tutte cose che sono perfette per l'Italia, quindi specialmente per l'Italia <ride> non, non abbiamo scuse. qualcosa di questo tipo. Ascolta, sono assolutamente d'accordo, poi appunto ridurre il consumo di carne fa benissimo anche alla salute, per cui andiamo proprio... Ascolta, è arrivata intanto una domanda eh, che chiede, eh, come Cristina chiede, come si può pensare di accelerare questo dovuto passaggio alle energie pulite, con gli incentivi forse come, come l'avete? Sicuramente eh, gli incentivi fanno tantissimo, e, eh, quando gli anni, adesso non so quando siano Durante il periodo dei grandi incentivi per, per le rinnovabili si è fatto un enorme passo avanti eh, nella ricerca sulle rinnovabili e anche nel, nell'uso delle, delle rinnovabili. Quindi dal punto di vista eh, diciamo, eh, governativo il metodo migliore penso sia quello degli incentivi. Cioè diciamo bisogna mettere su un tavolo tecnico che studi eh, le varie soluzioni di cui di cui ho parlato, però anche dal punto di vista personale, diciamo che noi come cittadini abbiamo due strumenti per far sentire la nostra voce, a parte diciamo, dirlo, abbiamo il voto, quindi andare a vedere, adesso non voglio dire sinistra, destra, eccetera, perché poi sempre è un in polemica, andare a vedere cosa i partiti dicono, pensano su, su queste politiche eh, rivolte alla green economy. E secondo, siamo consumatori, cioè noi possiamo decidere che tipo di energia usare. Oggi ci sono tante opzioni, per esempio di eh, ditte, di aziende che si fondano più sulle energie rinnovabili di altre, eh, ma anche quando andiamo a comprare al supermercato eh, pesce, verdura, eccetera, andare a leggere le etichette da dove vengono, cioè è assurdo andare a comprare robe che ci... No, dall'altro lato del pianeta quando magari per 10 centesimi in più possiamo comprarla a Trentino o da qualche altra parte quindi uh, è chiaro che se lo facciamo solo io e te non succede niente dovrebbe essere un movimento di massa che è un movimento di opinione che non solo metta pressione alla politica ma cambia un po' il modo di eh, appunto i consumi e, e il modo di anche di usare le risorse, la famosa economia circolare, quindi a uh, riciclare, spero che tutti lo facciano, <ride> usare di più, non, non cambiare tutto dopo un anno, perché magari lo senti alla tv, c'è qualche, qualche pubblicità, che sono tutte cose molto razionali, molto semplici da fare, però è importante che le facciano tutti. Certo. Ecco, eh, io ho, ho una domanda invece, mi ha fatto pensare. Ogni, ciclicamente direi: eh, ogni, ogni anno su due, diciamo torna fuori il discorso della cosiddetta carbon tax no? eh, di tassare eh, fondamentalmente eh, beh, vabbè, la produzione di, di, di energia e tutte le attività che bruciano fondamentalmente combustibili fossili. Secondo te, questo approccio uh, punitivo, contrapposto a quello degli incentivi, che invece è pre premi premiante, sì. uh, che limiti ha? Funziona non funziona? Ma da, da quello che ho visto funziona in maniera abbastanza parziale. Io personalmente, come dici tu, sono più propenso al, al, primo, al primo approccio, quello... Quello che cerca di aiutare le persone ad andare in una, in, una, in, una certa, in una certa direzione, anche perché ormai la direzione è quella, cioè non è che bisogna forzare più nessuno, bisogna solamente eh, accelerare un processo che è già in atto. Eh, quando si parla di tasse, carbon tax, eccetera, poi ovviamente la gente no? non è mai contenta Diciamo una parola che probabilmente si potrebbe anche evitare, a volte è necessario, insomma, imporre determinate regole perché, insomma, non tutti, non tutti le seguono, però secondo me andare verso gli incentivi, soprattutto cambiare la cultura di come noi vediamo, vediamo la società, nel senso che oggi c'è l'equazione. Possibili fossili significa sviluppo, ma questa equazione non, non funziona più, eh, eh, né per noi né per i paesi emergenti. E quindi, ma questa cultura deve venire dal basso, quindi soprattutto per i ragazzi, per le scuole, eh, iniziare a insegnare ai ragazzi un modo di vita un po' diverso, che migliorerà le loro, le loro vite e le vite di tutti i Quindi io sono più un approccio. Positivo, educativo alla cosa, piuttosto che un approccio restrittivo che a volte provoca le reazioni opposte. Ok, sì, sì, sì. È assolutamente, poi hai fatto bene che l'approccio poi educativo delle nuove generazioni è fondamentale. Per, insomma, anche per il pianeta poi sarà loro, per cui bisogna... Che dico che a scuola si dovrebbe insegnare una materia educazione ambientale. Noi ai miei tempi c'era la materia educazione civica dove si insegnava ad essere cittadini italiani, adesso c'è un'educazione ambientale, che si insegna ad essere cittadini del mondo, del pianeta. Quindi io spero che anche la scuola andrà in quella direzione. Ok, ehm, vediamo se ci sono altre domande dal pubblico. Allora, no. E li abbiamo sfiniti di chiacchiere, bene. Filippo. È <ride> una bella giornata qui, quindi magari. Esatto, fuori tutti. Va bene, dai, allora io vi ringrazio, eh, ringrazio il professor Giorgi e vi aspettiamo alle prossime ai prossimi appuntamenti col Festival Salute Globale. Arrivederci, Filippo. Grazie, Davide, e un saluto a tutti quanti. Arrivederci. Arrivederci.